Dopo challenge, scherzoni, unboxing, AMS, no, ASR, ARM, quelli che si sussurra Vorrei lasciare un attimo da parte le frivolezze e... Crypta, non è il momento Dicevo, vorrei utilizzare questo spazio per un po' di sana divulgazione scientifica L'internet ha bisogno di cultura E anche tu, soprattutto tu quindi, ora parliamo un po' di campi elettromagnetici. Devi sapere che un campo elettromagnetico è un campo tensionale, costituito dalla combinazione di campo elettrico e Scusa, magnetico. Scusa, me lo tieni un attimo? Starei facendo... Mm, vabbè, gentilissimo. Dicevo, un campo di questo tipo si propaga nello spazio sotto forma di onde che viaggiano alla... Albe in spiace? Veramente! Grazie, grazissime! Scusate, un campo ondulatorio di questo tipo per propagarsi nello spazio non necessita di alcun... Lo so, di pazienza. Però io non capisco perché questa... Ho oh, oh, quasi finito, tranquillo. Il primo a studiare tali fenomeni è stato Maxwell, un dai. fisico scozzese Stai della che prima è posso... metà dell'Ottocento. Stai andando benissimo. Ragazzi, questa cosa è questa... assolutamente... Oh. Qui, se volete lasciare un like a questo video boicottato in nome di una stupida challenge! Qui, per iscrivervi a questo frivolo canale, e qui per il prossimo video! Iscrivetemi se volete altri video di fisica!